Ciao ragazzi, come va? Spero bene. Oggi andremo a recensire questi pennelli della Parkside. Iniziamo con la sigla. Questi sono dei pennelli che ho comprato alla Lidl della packside e non ho la più che ben minima idea della qualità a cui io mi troverò davanti sono 5 pennelli e sono due uguali sono praticamente uno di una misura diversa questi due sono uguali e questi altri due anche direi di aprire la confezione e vedere un po come sono fatti ma prima andiamo a vedere nel retro Ok, andando a leggere sul retro, vediamo che okay, è adatta per colori uh, ad espressione, smalti e vernici trasparenti. Ha un'elevata forza comprimente e ottimi risultati, grazie alle setole in fibra sintetica. E sono 5 pezzi. Bene, uh, io direi che ora possiamo procedere con l'apertura del, del, della confezione e vediamo cosa esce all'interno questa volta non userò il mio cacciavite ma userò semplicemente una forbice ecco qui abbiamo entrambe le parti tiriamo via la plastica ecco qui questi sono i pennelli a ecco, qui noi ci ritroviamo allora, troviamo trovandoceli davanti, questo è il primo più piccolo ed è solamente uno, la Parkside consiglia di eh, muoverlo un po' sulle mani per vedere se ci sono delle setole sintetiche che eh, so, eh, sono capitate a causa della lavorazione. Ecco, così lo facciamo con tutti i pennelli, non cade nessuna setola, per il momento, ecco. Infatti me la sono chiamata, non so se si vede la fotocamera, me la sono chiamata, niente ancora, e basta. Le setole non sono tutte perfettamente diritte, alcune stanno un po' mosse, alcune un po' così, sono comunque pennelli economici che costano meno di un euro l'uno e sono praticamente con un manico in legno queste sono setole sintetiche e non ci resta altro che provarle e vedere come funziona prima di testare il pennello che sarà questo testerò giusto uno dei tre pennelli per vedere che effettivamente Uh, per vedere se effettivamente sono di ottima fattura o è stato un acquisto inutile Andiamo a pulire prima il primo pezzo di legno Perché ho intenzione di verniciare sul legno Ok ora che l'abbiamo più o meno pulito grossolanamente uh, Prendiamo un po' di vernice per il legno e vediamo come va okay, prendiamo giusto Ok prendiamo giusto quel poco di vernice che serve Mangiamo un po' il pennello e verniciamo. Okay, ho messo un po' di vernice in meno però diciamo che questo è l'effetto che più o meno si ha con il tipo di vernice che ho io nel laboratorio ho finito anche la vernice e questo diciamo è il risultato questo è il pennello dopo diciamo un brevissimo, un brevissimo test una brevissima prova e io ragazzi sono soddisfatto. Ho capito a cosa servono finalmente questi cartoni della Packside. Che non sapevo più cosa farmene. Ora ho capito a cosa servono. Servono per non rovinare il banco di lavoro. Come potete notare ho cambiato anche il banco di lavoro. Cioè, più o meno ho cambiato il banco di lavoro. Ho cambiato solo la copertura perché l'altro si era rovinato del tutto. Ragazzi, io direi <ride> che è promosso. Queste non sono, sono fresate che ho fatto con la fresatrice, per carità sono, Questi sono tagli fatti con il flessibile con una, la smerigliatrice angolare, non della Parkside quell'altra smerigliatrice che ho fatto vedere sempre nel mio video uh, del, um, della, smer della smerigliatrice della Parkside Vi lascerò comunque il link uh, in descrizione oltre al link vi lascerò sopra in alto anche, diciamo, un suggerimento per andare a vedere quel determinato video uh, per, praticamente, sciacquare questo pennello basterà giusto un po' di acqua ok, lo prendo dal mio spruzzino, non c'ho voglia di spruzzare 3 litri di acqua qui dentro giusto un pochino, un filino ecco qui e poi facciamo con un po' di pennello, con un po di pennello. ecco qua ovviamente poi ho fatto un'altra vernice diciamo con un po' di intensità minore ecco <ride> ho fatto giusto anche un altro po' di vernice senza farlo apposta ecco che fra l'altro mi dispiace questo colore è anche meglio dell'altro perché l'altro era troppo scuro così è venuto di un colore diciamo di molto superiore ecco ok <ride> vedete Ecco a cosa servono i cartoni della Parkside. Comunque, a parte gli scherzi, eh, basta solamente sciacquarlo con un po' di acqua qualora si trattasse di vernice per il legno, con un dediluente se si trattasse di vernice per il ferro e acqua semplice per vernice per i muri. Allora, questi sono praticamente tutti i nostri pennelli, ok. Questo è il pennello che abbiamo utilizzato, ha cambiato leggermente il colore ovviamente, è anche un po' bagnato, e questo effetto che abbiamo verniciato. Questo con la mano di vernice leggermente più pesante, sta ancora asciugando fra l'altro, e questo con la mano di vernice molto più leggera, ecco, diluita nell'acqua, però mi piace tantissimo l'effetto. Questo è il legno originale. Ok. Queste sono le differenze. Ragazzi io vi consiglierei di acquistarli, ognuno fa le sue conclusioni e nulla ragazzi, io per questo video vi lascio, vi ricordo che ci sono in descrizione tutti i link dove acquistare altri pennelli simili a questi, anche di migliore fattura. E nulla ragazzi, l'estate fine.